Giuseppe Garibaldi si lamenta del fatto che la sua città natale, Nizza, inizialmente appartenente al regno di Sardegna della Casa Savoia, venga ceduta alla monarchia francese dopo la realizzazione del regno d'Italia.